i parlamentari senatore Nicola Morra cittadini Morra è il fraccaro e il deput il, il neoeletto parlamentare europeo Castaldo il Movimento 5 Stelle è qui stasera per esporre i, i punti del proprio programma locale e Nasce a San Giuliano due anni fa e il 25 aprile scorso è stato un gran giorno. Oltre alla liberazione d'Italia si è festeggiato anche la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle in Comune. Tutti ci davano per dispersi, non se l'aspettavano, aspettavano siamo arrivati a ballottaggio, Le abbiamo fatto un bel scherzetto. Oh, A livello scherzetto perché San Giuliano è, come tutti sanno, una città di tradizione eh, diciamo, di sinistra. Eh, da dopoguerra ad oggi non era mai arrivata a ballottaggio e quindi io sono onorato di essere stato il primo a portare un sindaco di centro, di uno sfidante di centrosinistra a ballottaggio. Ovviamente ringrazio tutto il gruppo che mi ha supportato, i candidati consiglieri e gli attivisti. Allora, noi siamo qui per chiederci il perché eh, a San Giuliano l'Imu è al massimo, ma, i, ma ci sono sempre gli sprechi e il, il bilancio è in debito, molto indebitato, siamo sui 30 milioni di euro di debito. E, si spendono 4 milioni circa all'anno per ripagare il conto capitale l'Imu, eh, scusate, i, i mutui accesi e gli interessi su questi mutui. Perché non ci sono servizi per gli anziani, perché i giovani non hanno centri di aggregazione, perché non si tutelano l'agricoltura, non, eh, non si dà energia eh, imprenditoriale ai piccoli agricoltori che vivono nel territorio e producono prodotti eh, del territorio e invece vengono, eh, viene, gli viene fatta concorrenza dai, dai grossi centri di eh, Diciamo, come Carrefour, Coop, eccetera. Ehm, perché l'amministrazione non informa i cittadini in modo trasparente sull'utilizzo delle tasse? Ricordiamo che una delibera della Giunta è in rete solo per 15 giorni, e poi viene eliminata, chissà perché. Forse perché 15 giorni è il tempo eh, diciamo, dettato dalla legge per cui una delibera deve essere resa pubblica. E il verde pubblico non è curato, non ci sono spazi per i nostri amici a quattro zampe, eh, perché da 30 anni c'è questo stato di abbandono e degrado eh, che aumenta in ogni frazione, perché non ci sono i servizi, ripeto, per gli anziani che magari per accompagnarli una volta a settimana ai cimiteri, non ci sono piste ciclabili che, eh, funzionali, che, acco, che servano la cittadinanza per muoversi, per andare al lavoro, per, per recarsi alle poste. Eh, gli stessi di prima, quelli che, erano, che stanno ancora governando la città, dicono che punto a capo, dicono che adesso si cambia. Però questo l'hanno detto anche a Nazionale, l'hanno detto anche cinque anni fa, l'hanno detto anche dieci anni fa. Diciamo che la situazione è rimasta sempre la stessa. E siamo qui noi per proporre i nostri dieci punti per vincerlo questo ballottaggio. Eh, noi proponiamo trasparenza e partecipazione, proponiamo un referendum propositivo per permettere alla popolazione di esprimere il proprio parere, il proprio consenso su alcune opere e di proporne anche delle, delle nuove. Proponiamo anche eh, un bilancio partecipato, ovvero i, i cittadini decidono quali sono le priorità di spesa di un comune. Non si farà più un'opera inutile, ma decideranno i cittadini se realizzare. Magari in alternativa un nuovo asilo nido. Bravo. Il rinnovo della macchina comunale, bisogna potenziare l'amministrazione, eh, rendere, rendere i dipendenti comunali eh, necessari per far funzionare la macchina comunale, magari andando a tagliare i costi per consulenze esterne e dirigenti, eh, non a contratto. E proponiamo anche un punto per rilanciare eh, l'economia e il lavoro nel territorio, eh, andando a sviluppare l'agricoltura e mm, i gruppi di acquisti solidali intervenendo anche proponendo una moneta locale per incentivare lo il consumo locale a chilometro zero proponiamo anche la partecipazione attiva della popolazione e dei commercianti per quanto riguarda l'agrifiera che è un, un appuntamento importantissimo che sta assumendo sempre più eh, l'aspetto di una fiera molto eh, pubblicitaria anziché commerciale e, eh, e di sviluppo economico un, un occhio di riguardo alla tutela del suolo e dell'urbanistica, eh, quindi andando a finanziare la manutenzione ordinaria dei fossi e eh, cercando anche di, eh, di ricostruire e di riammodernare i parchi che abbiamo, i parchi a verde. Eh, riduzione dei rifiuti: ci proponiamo un dimezzamento dei rifiuti in questi cinque anni di amministrazione. E Un occhio di riguardo anche al turismo permettendo il recupero dei centri storici di interesse come i sentieri partigiani, l'acquedotto Mediceo oppure eh, le ville storiche magari collegandole con percorsi ciclopedonali per poter favorire un turismo eh, lento che accomodi il turista e gli dia l'impressione di, di un territorio che vada esplorato e vada conosciuto fino in fondo, quindi magari Dopo un anno, dopo due anni, quel turista è di nuovo qui perché è rimasto attratto e, e, e ha capito che questo è un territorio da amare. Un piano energetico comunale, ovviamente ci vorrà tempo, però noi dobbiamo gettare le basi per poter eh, cercare di risparmiare sull'energia che consumiamo, quindi andare a curare le nuove, le nuove costruzioni adeguando le vecchie adeguandole a una classe energetica superiore. Io eh, posso dire che almeno una, una B nella scala da A a G di efficienza energetica sia un obiettivo eh, fattibile in, in, in pochi anni. E, e poi non so di chi voi già sa che il territorio di San Giuliano è un territorio a bassa entalpia, ovvero c'è una falda acquifera sotterranea che ha una, una um, temperatura costante tutto l'anno e che quindi potrebbe essere utilizzata per raffreddare di estate e riscaldare nei mesi invernali le nostre abitazioni. E, um, la sicurezza, dare nuovi mezzi e nuovi strumenti alla Polizia, rendendo, eh, la polizia Municipale rendendola più efficiente perché ovviamente eh, a causa del patto di stabilità i comuni come San Giuliano non possono più fare assunzioni, assumere altri eh, poliziotti per la, per la città e quindi bisogna rendere il servizio più efficiente con i mezzi che si hanno. Sport e cultura, riappropriazione del, del patrimonio pubblico o magari Diciamo, eh, cercare di guadagnare anche dalle concessioni dei, degli impianti sportivi, delle piscine comunali costruendone anche delle nuove e, mh, e il fatto di, che bisogna, dare, bisogna liberare la cultura da interessi economici il teatro di Pontasserchio, il teatro Rossini è gestito da una eh, fondazione città-teatro di Cascina il cui presidente è un ex consigliere provinciale del PD Bisogna riappropriarci di questi posti perché la cultura non ha un valore economico. Con la, la cultura si mangia, ma con la cultura si crea anche un popolo più intelligente e quindi in grado di informarsi e di decidere qual è il suo futuro. Io eh, vi ringrazio e lascerei la parola al scelto a caso eh, Castaldo <ride> buonasera San Giuliano buonasera e grazie di essere qui con noi Abbiamo girato durante questa campagna per le europee dei posti meravigliosi in tutto il centro Italia e altri nostri amici li hanno girati negli altri collegi. E devo dire che leggendo questo programma che mi ha presentato Giuseppe questa sera mi sono, sono rimasto veramente contento sia per la qualità del lavoro che hanno fatto ma anche per i punti che hanno, troccato, che hanno toccato. E questi punti in particolare di cui io vi, vi vorrei parlare sono le tre cose di cui questo paese ma l'Italia intera anzi dovrebbe vivere. Agricoltura, turismo e cultura perché a differenza di quello che diceva il signor Tremonti qualche anno fa quando era ministro dell'economia quando cercava di giustificare dei, alcuni tagli e diceva che con la cultura non si mangia. Beh, io vi dico che invece con la cultura si mangia e come? Prima leggevo l'elenco dei bellissimi siti culturali che avete appunto qui, l'Acquedotto Mediceo, i percorsi dei partigiani. Altrove, all'estero, vengono fatti degli studi, delle pianificazioni attentissime per fare in modo che intorno a questi siti si crei un indotto si creino posti di lavoro e tramite quali leve vengono ottenuti questi obiettivi? ma tramite proprio i fondi comunitari questi fondi di cui in Italia purtroppo non c'è stata mai la volontà di portare veramente un'informazione attenta e adeguata non c'è stato mai da parte di, delle, delle amministrazioni locali salvo pochissime eccezioni una spinta seria per partecipare alla progettazione, per affidarsi a, pers a persone competenti che potessero portarci a ottenerli. E il risultato qual è stato? Il risultato è stato che nell'ultima programmazione 2007-2013 siamo arrivati a toccarne neanche il 52%. Il risultato è stato che molti altri paesi hanno potuto godere dei fondi che noi non eravamo capaci di toccare e ci hanno realizzato... Ferrovie, ci hanno realizzato progetti, ci hanno realizzato anche esperimenti nuovi, un nuovo modello per impostare l'agricoltura. Si toccava anche appunto il tema prima dell'agricoltura e della grifiera, mi hanno detto che qui è particolarmente sentita. Ma che agricoltura stia, di, di quale agricoltura stiamo parlando? Questi signori in Europa. Stanno portando avanti il TTIP, è un trattato con il quale si vorrebbe creare un'area di libero commercio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America per fare in modo che non ci sia soltanto un'eliminazione delle tariffe doganali, ma ci sia invece... Anche un'uniformazione regolamentare, questo vuol dire eliminare quelle tutele che comunque, nonostante i suoi limiti, l'Unione Europea nel corso degli anni è riuscita ad impostare. E queste tutele vorrebbero poter dire che presto i nostri mercati saranno invasi da OGM, che presto ci saremo, ci saranno, le nostre tavole saranno imbandite da carne allevata con gli ormoni. Guardate questi territori, possiamo permettercelo con un'agricoltura invece di qualità, una cosa del genere, o vogliamo invece investire finalmente sulla filiera corta, su un marchio made in Italy che non tuteli solamente... I prodotti che con un solo passaggio di lavorazione magicamente vengono trasformati in italiani, e quindi rivediamo queste grandi navi che scaricano l'olio semilavorato magari no, a Livorno, un passaggetto e, e puff ce lo trasformano in olio italiano e noi giovani qui ci ritroviamo disoccupati, senza una speranza e senza una prospettiva. Nel Movimento 5 Stelle, mi preme ricordarlo, non c'è alcuna differenza tra un consigliere comunale, un consigliere municipale, un consigliere regionale, un europarlamentare o un parlamentare. Siamo solamente punti di una stessa rete che lavorano in sinergia per centrare un obiettivo comune, cioè riprenderci questo paese. E allora noi, con il futuro sindaco, perché lo sarà, Giuseppe Strignano di San Giuliano, e io ne sono convinto al 100%, lavoreremo nei prossimi cinque anni in modo tale che tutte le realtà di questo territorio possano sapere quali sono le prospettive che l'Europa dà loro quali sono le possibilità concrete di sviluppo dobbiamo ripartire, dobbiamo farlo adesso vi leggevo anche nel programma il punto dell'innovazione e della ricerca cercare di incentivare un polo che si possa agganciare a quello di Pisa sapete che ci sono 78 miliardi in palio per la ricerca dal 2014 al 2020 nel programma Horizon è un piatto ma soprattutto è un'occasione che non possiamo più perdere perché i nostri migliori ricercatori che se ne vanno all'estero brevettano scoperte per 4-5 miliardi di euro di valore commerciale che non sono più utilizzate qui e che non generano in alcun modo posti di lavoro. Noi li dobbiamo trattenere, dobbiamo fare in modo che queste scoperte diventino anche brevetti e direttamente applicabili. Bisogna creare delle sinergie con le realtà locali, questa è una pianificazione di prospettiva e questo lo può fare solamente un movimento di cittadini che lavora per i cittadini, che candida persone che non abbiano precedenti penali, che candida persone selezionate tramite curricula perché poi facendo una campagna come la facciamo noi, chi con 100, chi con 500 e chi con 1000 euro non siamo ricattabili. Non ci possono essere altri interessi, altre lobby che ci vengono a imporre che, determinate scelte che vengono a battere cassa dopo quello che hanno sganciato magari prima in campagna elettorale. Io vi chiedo veramente date un voto di fiducia a questi ragazzi e al lavoro che hanno portato avanti sul territorio e vedrete che finalmente l'agricoltura, il turismo e la cultura diventeranno tre volani fondamentali. Noi stiamo facendo come un movimento una campagna fondamentale in tutta Italia, ma per un semplice motivo, perché giovani o meno giovani siamo persone che si sono rese conti. conto che l'unico modo che abbiamo per non cambiare paese è cambiare adesso questo paese e mandare a casa quelle persone che durante questi anni non hanno fatto i nostri interessi, vi racconteranno sicuramente anche magari Nicola e il nostro grande, il nostro grande deputato Riccardo il lavoro che hanno fatto magari in questo anno e faranno riferimento al programma ma non dimenticate mai che il Movimento 5 Stelle è un movimento di cittadini liberi, onesti e puliti e faremo la stessa identica cosa, porteremo avanti le stesse identiche battaglie anche in Europa seguiteci e non ve ne pentirete Tutta questa carica perché ha appena iniziato. <ride> eh, buonasera, io sono Riccardo Fraccaro, sono parlamentare il vostro dipendente. Eh. Allora, io tanto vi ringrazio dell'invito. Ed è veramente un bel palcoscenico questo, perché avete uno spettacolo di paese da amministrare nei prossimi cinque anni. Io vole volevo. Eh, parlarvi un po' della mia visione, perché di, di paese, perché questo anno e mezzo abbiamo parlato, io ho parlato molto anche quando andavo in televisione, mezzo che non apprezzo moltissimo come forma di comunicazione, è molto più bello stare qui con voi stasera, no ma lo dico perché personalmente io ho parlato molto di, di alcuni concetti in particolare ho usato spesso la parola rivoluzione però mi sono reso conto che spesso poi non avevo il tempo di spiegarvi cosa intendevo io per rivoluzione e ho usato spesso l'espressione cambiamo radicalmente il sistema mandiamoli tutti a casa come avete sentito dire ma che idea, con quale sistema vogliamo sostituire questo sistema perché allora dobbiamo capirci Magari io intendo una rivoluzione e voi ne intendete un'altra, voi volete qualcos'altro. Vediamo allora di capirci magari questa sera. Che cosa intendo io per rivoluzione? Io intendo cambiare questo sistema con un altro sistema in cui il popolo, il cittadino, si riappropri il diritto di prendere parte al processo decisionale. Che noi chiamiamo democrazia diretta. Questa è la rivoluzione dal mio punto di vista. Guardate, pensiamoci un attimo. Qual è la cosa significa democrazia oggi in Italia? Significa che noi ogni cinque anni andiamo a esprimere un voto, siamo chiamati a decidere da chi farci rappresentare. Magari conosciamo i candidati solamente perché li abbiamo visti uno, due minuti, dieci minuti, un'ora in tv. La strada, ad un comizio come stasera e dobbiamo fidarci che queste persone tutelino i nostri interessi, prendano le decisioni per il nostro futuro, decidano come dobbiamo nutrirci, come cosa dobbiamo, quante ore dobbiamo lavorare, quanto dobbiamo guadagnare, come produrre moneta, come circolare. Cioè, decidono della nostra vita, della nostra e quella dei nostri figli. E noi per cinque anni non possiamo dire nulla, non abbiamo alcun diritto. Di veto. Non possiamo fare alcuna proposta, perché tanto non abbiamo alcun diritto, e non possiamo abrogare le loro proposte. Questa oggi è la democrazia. Io questo potere non lo darei nemmeno a un mio parente. Io, che sono parlamentare, morra che è parlamentare, e adesso Massimo che è europarlamentare, può decidere, che è un vostro dipendente, può decidere quanto deve guadagnare, e può decidere come voi dovrete rinnovargli o meno il contratto, pensate di essere un dipendente che può decidere quanto guadagna e come il vostro datore di lavoro può rinnovare o meno il vostro contratto, vi sembra una cosa logica, vi sembra buon senso questo, vi sembra una buona democrazia, un buon modo di stare assieme, ecco la rivoluzione, è tutto qui, è abbastanza semplice nel concetto, io ero a Trento, al Festival del collo ho partecipato a alcuni eventi settimana scorsa al Festival dell'Economia, un festival internazionale che si tiene nella mia città che è Trento, dove mi sono trasferito a vent'anni e ho partecipato a un convegno. Il titolo, diciamo, l'argomento principale di questo festival internazionale era Come sostituire la classe dirigente. Quale classe dirigente? Allora c'era il got dell'intelligenza no? mondiale eh, parlamentare, c'era l'ex presidente del Parlamento europeo. Ehm, ricercatori universitari che stavano e, e hanno parlato per due ore di come loro non siano riusciti a rispondere ai problemi europei e nazionali nostri e quindi come possono formare una nuova classe dirigente loro per risolvere i problemi che loro non sono riusciti a risolvere Vi cioè, sembra possibile tutto questo? Non si sono posti minimamente il problema, ma magari chiediamo ai cittadini se hanno un'idea di risolvere, come risolvere i loro problemi e noi cerchiamo di eseguirla, visto che ci hanno votato. Questo non gli passa nemmeno per la testa. E questo secondo me è buonsenso, no? Questa, criticare questa impostazione è buonsenso. Ma anche, e non ve lo dicono mai, dal punto di vista scientifico oggi ci sono persone che analizzano questi problemi. Quindi abbiamo anche dei dati, eh, diciamo così, tecnici. C'è in particolare un professore, ad esempio, eh, del, dell'Università di Harvard, che ha dimostrato, Robert Putman, che ha dimostrato come dove c'è, nei paesi in cui, o nelle città, nei comuni, in cui c'è un maggiore senso civico diffuso tra la gente, c'è un'economia più fiorente e c'è anche un'amministrazione più efficace, le cose sono correlate. È stato dimostrato che la cultura civile di un paese è determinata dal livello di democrazia e la democrazia, cioè il potere del popolo, aumenta quanto più il popolo può intervenire e partecipare alle decisioni, meno il popolo può partecipare alle decisioni, meno c'è democrazia. Quindi, democrazia ad alti livelli, uguale senso civico, uguale ricchezza. Ci sono stati altri due ricercatori di Zurigo che hanno scritto dei bei libri, poi se volete sono qui, vi do, diamo il capito vi mando il link dei loro scritti, che hanno fatto delle ricerche in Svizzera, loro sono di Zurigo, in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. Al di là di quello che vi dicono che gli Stati Uniti sono governati da un presidente che ha grandi poteri, il 70% dei cittadini americani vive in stati in cui esistono strumenti di democrazia diretta, il 70%. In Svizzera quasi tutti i, cantoni, tutti i cantoni hanno strumenti di democrazia diretta e hanno studiato questi stati. E hanno dimostrato, sono emerse alcune cose interessanti. La prima cosa che è emersa è che dove c'è maggior disoccupazione la gente è più infelice. E questo era pacifico. Però l'hanno dimostrato. Hanno dimostrato però un'altra cosa molto molto più interessante. Hanno dimostrato che l'aumento della ricchezza personale determina un aumento della, della felicità relativo, minimo. Aumenta molto, molto la felicità dove c'è un livello di autonomia e di democrazia molto elevato, perché aumenta la condivisione. Dopo una certa età è l'interazione con le persone che ti rende felice. Quindi hanno studiato l'interazione tra l'economia, le forme di amministrazione e la felicità. Quanti politici oggi... Quanti economisti oggi vi parlano di felicità? O vi hanno detto mai quella politica economica porta alla felicità? No. Oggi ci sono degli scienziati che iniziano a mettere in correlazione. E la risposta è più democrazia diretta, più partecipazione della citt dei cittadini alle scelte democratiche, più c'è felicità nella popolazione stessa. A Zurigo, da dove vengono questi ricercatori, che è un posto molto più freddo di, questi, di, questo, di questo paese, alcuni giorni dell'anno, i primi giorni di primavera, la cittadinanza si trova in una piazza, e là sono migliaia di persone, quindi piazze molto più grandi di questa, e decide insieme, per alzata di mano, le cose più rilevanti da fare in quel comune durante quell'anno ed è una delle città europee più ricche e la, non è scorrelata la cosa e sapete dove hanno imparato gli svizzeri la democrazia diretta? dall'Italia dal 500 in poi solo che noi l'abbiamo dimenticata allora questa è la mia idea di rivoluzione abbinare l'economia le istituzioni alla felicità e sono contento di aver scoperto, leggendo il programma che hanno fatto gli attivisti del Movimento 5 Stelle per questo comune, che è anche la loro idea, perché l'hanno messa la democrazia diretta al primo posto nel programma. Quindi, semplicemente, se anche voi avete questa idea, volete cambiare il sistema in questo modo, con questa prospettiva, avete dei ragazzi che vogliono lavorare su queste cose, quindi io gli darei la fiducia se fossi in voi.